Allora, nella carrellata di, di esercizi di esame che stiamo facendo in queste settimane, eh, io vi propongo di lavorare su questo, 22 gennaio 2018, eh, non so se l'avete già dato un'occhiata per caso tra i temi vecchi, quindi diamone una, una rapida lettura, cerchiamo... Eh, di completarlo tra la lezione di oggi e quella di martedì prossimo in cui ci sono di nuovo io eh, mentre invece nella seconda ora Alberto verrà a finire l'esercizio iniziato ieri e eh, idem per la settimana prossima ci sarà un altro esercizio domani, mercoledì e il mercoledì successivo ci saranno due simulazioni d'esame con i due dataset nuovi su cui verranno diciamo così, preparati i testi d'esame della prossima sessione okay? Allora, questo qua ci chiede di considerare un database contenente, si chiama Serie A, tutti i risultati di tutte le partite di calcio della Serie A italiana tra la stagione 2002-2003 e la stagione 2016 17 Non è aggiornata perché ovviamente il tema d'esame è dell'anno prima, quindi se andate su questo sito in realtà trovate anche, però bisogna... Dove è finito qua? Trovate anche i dati del... 17, 18, 18, 19, 18, 19 ancora in corso, direi, mi sembra che non sia ancora finito. Mm? Ehm, con tutta una serie di, di dati no? sui risultati delle partite di serie A. È strutturato secondo il diagramma entità-relazioni nella pagina seguente, quindi diamogli un'occhiata. Allora, abbiamo una tabella molto semplice, stagioni. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e una tabella con le squadre Teams poi il grosso è questa tabella Matches che per ogni partita che è stata disputata ci dice beh, sicuramente in quale stagione tra quali coppie di squadre e poi tutti i dati relativi a cosa è successo in quella partita, eh, in particolare ci sono questi campi qua, FTHG, FTAG, FTR, che ti dicono il risultato finale della partita, full time home team goals, cioè i goal fatti dall'home team, dalla squadra in casa, quindi la prima squadra, full time, alla fine del tempo, cioè alla fine della partita, i gol fatti dalla seconda squadra, la squadra in diciamo, trasferta, e il risultato full time, il risultato finale. H vince, codificato in questo modo un po' strano: H vince la squadra di casa, D pareggio, A vince la squadra fuori casa. Poi ci sono questi altri dati con la H davanti, HT, half time, che sono relativi ai risultati alla fine del primo tempo, di cui, vabbè difficilmente ci interessa. E poi ci sono tutta una serie di altri dati che a seconda delle stagioni, man mano che, se guardate questo database, man mano che ci spostiamo verso stagioni più recenti ci sono più dati, perché sono stati più caricati, mentre invece all'inizio non si prendevano tanto, quindi, che ne so, quante, quante rimesse, quanti, quanti rigori, quanti corner, eccetera, eccetera. No? Sono tutti dati riassuntivi della statistica non c'è scritto chi ha fatto i gol c'è solamente scritto perché non ci sono informazioni sui giocatori qua hm? solamente sulle partite ok quindi questo è il, eh, il database con cui lavoriamo e nel primo punto ci chiede di di costruire un'applicazione JavaFX per permettere all'utente di selezionare una squadra dalla tabella Teams attraverso un menu tendina che è questo qui e alla pressione del bottone seleziona squadra, cosa deve fare? Per ogni stagione in cui la squadra selezionata ha giocato si calcoli il numero di punti in campionato ottenuti dalla squadra selezionata nella stagione. Perché giustamente abbiamo i risultati delle partite ma non abbiamo una classifica. Non sappiamo quanti punti ha preso una determinata squadra in una determinata stagione. Allora Dobbiamo calcolarlo partendo dai risultati delle partite. È relativamente facile, basta sommare tre punti ad ogni vittoria che sia in casa o in trasferta, devo andare a controllare, e eh, un punto per ogni pareggio. E quindi per ogni annata bisogna stampare il numero di punti in classifica di quella squadra. Quindi io scelgo una squadra e mi dice nel 2003-2004 è arrivata a fine campionato con tot punti, nel 2004-2005 con tot punti e così via. Questo ha la pressione di selezione a squadra. Quindi mi fa vedere tutte le annate con i punti ottenuti da quella singola squadra non mi, non mi pare interessino i punteggi di tutte le squadre, ma solamente di una. Poi invece c'è un secondo bottone, annata d'oro, in cui dobbiamo trovare, analizzare la classifica appena calcolata, per trovare e visualizzare l'annata d'oro per la squadra selezionata, creando e analizzando il seguente grafo. Cioè qual è l'annata in cui gli è andato meglio? Un grafo in cui i vertici rappresentano le stagioni in cui la squadra selezionata ha giocato. Qui sempre ripetuto, ha giocato perché ci sono squadre che magari in alcuni anni erano in Serie B e quindi scompaiono per un'annata, poi ritornano magari quella successiva, quindi non è detto che ci sia, per una determinata squadra, che sia presente in tutte le annate. Per ogni coppia di stagioni creare un arco orientato nella direzione della stagione in cui la squadra ha fatto più punti. Quindi il, vertici, il grafo ha come vertici le stagioni e... Vado a vedere se ha data due stagioni, non so, 16-17 e 17-18, in quale delle due ha fatto più punti. E allora metterò un arco tra 16-17 e 17-18, se nel 17-18 ha fatto più punti rispetto a 16-17. Quindi, in pratica, un arco c'è sempre per ogni coppia di stagioni, ma decido in che verso mettere la freccia. Che verso orientarlo. Quindi questo è un grafo che se fosse non orientato sarebbe un grafo completo. Per ogni coppia di stagioni le posso confrontare ovviamente. Ma io le confronto mettendo l'arco solamente nella direzione del punteggio maggiore. E in più questo arco lo peso con la differenza punti, essenzialmente. L'arco deve essere pesato con la differenza tra i punteggi delle due stagioni. Se la differenza è zero l'arco viene pesato a zero e non c'è scritto cosa deve succedere, quindi decidiamo cosa fare dopo, nel testo non lo prevede. No, qui c'è solo Serie A, c'è solo Serie A nel database. Come? Se la squadra retrocede, eh, non c'è quel vertice, mi dice l'arco dove siamo? I vertici rappresentano le stagioni in cui la squadra ha giocato. Quindi se la squadra in un anno non ha giocato, non c'è il vertice, quindi non ci sono problemi. Quindi non ha punteggio, ma proprio non c'è quel vertice da considerare. Allora, una volta costruito questo grafo, quindi i vertici sono le stagioni in cui ha giocato, gli archi sono, hanno un peso che deriva dalla differenza dei punteggi e l'orientamento verso il punteggio maggiore. Trovare e visualizzare la nata d'oro per la squadra selezionata, definita come? Come la stagione nella quale la somma dei pesi degli archi entranti meno la somma dei pesi degli archi uscenti sia massima. Quindi una stagione in cui ho fatto tanti punti riceverà tanti archi entranti da tutte le stagioni in cui ho fatto meno punti. Ciascun arco entrante si porta un peso che dice ok, qual è stata la differenza reti di quell'anno lì? Dopodiché quella stagione eh, ha degli archi uscenti che vanno verso le stagioni in cui invece avevo fatto più punti e il peso di quell'arco mi dice quanti sono i punti che ho perso di differenza rispetto a quell'altra annata. Eh, quindi noi dobbiamo fare la differenza tra tutti i punti entranti, diciamo così, e tutti, meno tutti i punti uscenti e questo mi dà la bontà di quell'anno, confrontato con tutti gli altri. Ok. Mm? Eh, quindi si stampi sia il valore dell'anno sia il valore della differenza di questi pesi cioè la differenza tra tutti i pesi entranti meno i pesi uscenti allora, visto che il grafo ci serve per questo punto 3 la risposta alla domanda che ha fatto lui del tipo cosa capita se i punteggi sono gli stessi mi viene a dire che è indifferente non mettere l'arco oppure mettere due archi con, in entrambe le direzioni con peso 0 tanto alla fine la differenza L'unica cosa che mi conta qua è, è sono i pesi degli archi. Quindi mettere un arco con peso zero, orientato in un modo, orientato nell'altro, mettere tutti e due o non mettere nessuno, non mi cambia per nulla l'annata d'oro. No, ricordiamoci che qua il grafo lo stiamo costruendo per rispondere alla domanda qual è l'annata d'oro di, di quella squadra. Quindi in questo caso il problema dell'uguaglianza del di punteggio la posso ignorare, nel senso che non mi cambia il risultato. Ok, questo è il primo punto, iniziamo a farlo, poi ci sarà un secondo punto, che lo acceniamo solo brevemente, ma senza leggere riga per riga, bisogna determinare il cammino più lungo di miglioramenti consecutivi. Cioè, una serie di stagioni consecutive, con una, una, Un asterisco perché non è detto che, che la squadra giochi tutti gli anni in cui la squadra ha sempre migliorato. Mm? Una, un filotto di stagioni in cui in ogni stagione è sempre andata meglio di quella precedente. E poi dovranno trovare la sequenza più lunga tra queste. Quindi si troverà, sarà necessario trovare, e qui ci sarà un, servirà un algoritmo ricorsivo un percorso all'interno del grafo della lunghezza massima possibile che abbia certe caratteristiche ma questo ce ne occupiamo dopo ok, allora partiamo dall'inizio io qui ho scaricato il progetto dal sito ho fatto, un se guardate sotto tb 2019 c'è questo repository che ha come nome la data dell'esame, ho fatto un fork dal, dalla pagina TDP esami dove li raccogliamo tutti, eh, così lavoriamo diciamo così, su un progetto separato, poi dopo quando sarà finito e sarà posto lo ri, eh, salverò la soluzione anche sul, sull'organizzazione sull TDP esami. L'unica variante che ho fatto per ora, per cui vi chiederei di partire da questo progetto e non da quello su TDP esami, ho aggiornato le librerie. E chiaramente essendo un, un compito di un anno e mezzo fa, eh, le versioni di jgraph eccetera, eccetera erano, erano più vecchiotte e, e quindi l'ho semplicemente aggiornate alle versioni con cui abbiamo lavorato quest'anno, quindi jgraph eh, 1.3, um, connector Java 8 e abbiamo messo Icar di CP al posto di C3P0 che usavo quell'anno. Uh, nel progetto ci sono già alcune classi beh c'è un model vuoto ma poi c'è la classe team che semplicemente contiene il nome della squadra perché il database non contiene altro season idem che contiene un, un identificativo e una descrizione sotto forma di stringa e match che contiene già tutti i dati non tutti, ne ho messo solamente alcuni No? quelli che sembravano utili per l'algoritmo no? perché chiaramente quella tabella match avete visto il database contiene 30 campi e non tutti ci servono mm? um, okay. esiste io per risparmiare tempo avevo già importato nel database, questa tanto per avere un'idea di questi risultati, quindi stagione, la season ha un ID che è un intero, 2017 corrisponde alla 2016-17, quindi questa è la descrizione, questa forma di stringa completa e come numero ho usato quello dell'anno terminale la divisione no? sempre a serie A quindi quella viene chiamata I1 e poi data coppia di squadre che hanno giocato chi ha giocato in casa chi ha giocato in trasferta gol della squadra in casa gol della squadra in trasferta quindi in questo caso vedete che l'Atalanta-Chievo ha vinto l'Atalanta 1-0 e infatti il risultato dice H vince la, la, la squadra di casa home se io togliessi questo, vedo che alcune partite vince la squadra di casa, alcune partite sono dei pareggi, 0-0, 1-1, e altre, ad esempio A, vince la squadra in trasferta. Queste sono essenzialmente le colonne che ci servono. Quindi il primo punto richiede di cominciarci a creare passo alla volta questo grafo e i dati su cui costruirlo. Allora La prima cosa sono data una squadra, calcolare il numero di punti ottenuti dalla squadra nella stagione. Allora partiamo dal punto B1. Dobbiamo popolare questa tendina con le squadre e aggiungere un gestore d'evento a selezione squadra in modo che leggiamo dal database i dati che ci servono già direttamente definitivi oppure li costruiamo a codice e poi ci ragioniamo quale sia la strategia migliore. Quindi questo, in questo punto B non c'è ancora il grafo essenzialmente, servono semplicemente i dati sulla base dei quali ovviamente costruiremo il grafo. Questi dati che cosa sono? Beh, essenzialmente sono una mappa che associa ad ogni stagione un punteggio. le informazioni che mi servono per questo punto B per ogni stagione mi dici il numero, la squadra la so quindi nel mio modello penserò di avere una no scusate, private team squadra selezionata e una mappa che per ogni stagione mi dia il punteggio. Punteggi, punteggi la posso chiamare. Quindi questa è l'informazione che l'utente mi fornisce, qual è la squadra selezionata, e l'algoritmo deve calcolare e poi ovviamente dovrà restituirla al controller che la visualizza. Allora, la prima cosa che dovrà fare il controller però è sapere o permettere all'utente di selezionare le squadre, quindi in qualche modo devo costruirmi l'elenco delle squadre e quindi il modello dovrà fornire anche L'elenco delle squadre, gestire l'elenco delle squadre, quindi aggiungiamo un'altra lista. Già che ci siamo, probabilmente ci serve sia una lista di team, squadre e un'altra lista di stagioni. Questi sono i dati di base su cui lavoreremo. Ok, allora alla creazione del modello potremmo leggere già direttamente le squadre e le stagioni del database, semplicissime query di una tabella con una colonna, quindi tra l'altro qui siamo fortunati perché nell'implementazione del DAO, di solito vediamo sempre un'implementazione con un metodo giù di lì, c'è già un metodo list all seasons e un metodo list teams. Che già mi restituiscono ciò che mi serve. Quindi questo non perdiamo tempo a implementare una cosa semplice che semplicemente lega tutto il contenuto della tabella. Quindi noi possiamo pensare che all'avvio del, del modello, public model, eh, noi ci leggiamo già subito le squadre, quindi creiamo un Serie A dao. DAO. ci creiamo un dao e usando questo ehm, ci calcoliamo queste squadre quindi dis.squadre uguale dao.list listteams e this.stagioni all seasons. Finora abbiamo vissuto di rendita su quello che c'era già nel progetto di partenza. Di sicuro questi team mi servono perché il controller ne ha bisogno per popolare la tendina. Quindi mi servirà poterli sicuramente esporri, esporre public list team, get squadre, return squadre e quindi con questa parte qua il modello da, permette già al controller di popolare la tendina facciamo che agganciarlo al controller così riusciamo subito a debuggare ciò che stiamo facendo quindi abbiamo un controller ah, innanzitutto prima del controller vediamo ecco questa era la la bozza di interfaccia che c'era già nel progetto questa casella di testo questa tendina, pardon, si chiama box squadra poi c'è un bottone che attiva l'azione do selezione squadra, un bottone che attiva l'azione do trova annata d'oro e poi per il punto 2 do trova cammino virtuoso e infine abbiamo l'area di testo qua sotto che si chiama txt result quindi tutti gli elementi hanno già dei nomi, quindi possiamo farci generare un controller in cui lavorare, che è questo. Allora, dobbiamo ricordarci, visto che ho una, una combo box, una choice box, in questo caso contiene dei team quindi dobbiamo specificare che l'oggetto contenuto all'interno dell'item list, della proprietà items di questa tendina è un oggetto di tipo team e poi nel nostro controller dobbiamo fare solito operazione di memorizzare un riferimento al modello e implementare questo nostro metodo che facciamo ormai di prassi, setModel, di model M, nel quale, dis.model uguale M, public void, Diamo al controller il riferimento al modello dati su cui lavorerà. Allora, appena io ho riferimento al modello, visto che il modello conosce quali sono le squadre, vado subito a popolare la tendina. Quindi la box squadra, get items, mi dà la lista degli items, io non so se ci fosse già qualcosa prima, ma nel dubbio la cancello, e subito dopo... l'aggiungo add all model.get Quindi in questo modo vado a popolare la tendina con le squadre, con le squadre calcolate dal modello. Ovviamente il modello va creato, è passato il controller nel main. Quindi bisognerà qua a un certo punto creare il modello. Eh, non fare cose brutte. New model e poi controller, set model, di model. Noi sappiamo che quando facciamo new model partiranno le prime query al database per, calcolare, per caricare le squadre. E quando facciamo set model verrà impostata la tendina, che poi viene visualizzata qua sotto. Allora proviamo a vedere se funziona, già questa par piccola parte. Attivando il programma dovrei vedere qua l'elenco delle squadre. È un po' più bruttina del solito perché qui è stata usata una choice box, non so perché chi ha creato questa, anziché una combo box che è un po' più carina e moderna da vedere, però. La funzionalità di base quando dobbiamo mostrare del testo è esattamente la stessa. Ok, qui adesso abbiamo fatto questa parte, possiamo andare avanti, tornare al modello e vedere, di fare il passaggio successivo. Eh, ve lo consiglio di eh, andare per iterazioni successive ma avere sempre un programma che funziona. No? A volte eh, ci viene da lavorare, ma come abbiamo fatto magari anche a volte durante, durante il corso, cioè se concentriamoci sull'algoritmo, poi dopo l'interfaccia ci pensiamo dopo. E però in sede dell'esame l'interfaccia deve esserci, deve girare, e deve essere collegata agli algoritmi. Quindi non lasciatevi per l'ultimi 5 minuti tutto il lavoro nel controller, i metodi, eccetera, perché poi magari ci si accorge che manca qualcosa o che l'interfaccia non è proprio quella pensata. No? Quindi l'idea è funzionalità minima ma in cui si parte già direttamente dall'interfaccia e si attivi qualche cosa e poi andiamo ad aggiungere un pezzo del modello, aggiungiamo la parte corrispondente nel controller e così via così andiamo, andiamo così, per strati successivi ma in ogni momento c'è sempre un'applicazione che funziona e la cominciamo a testare subito dall'inizio soprattutto poi in questo caso qua in cui se non si sceglie una squadra questo algoritmo non sa che cosa fare quindi di scrivere tutto il codice senza poterlo testare perché non c'è l'omino che può scegliere la squadra Ok, allora adesso Lomino può scegliere la squadra, cliccherà sul bottone che si chiamava Seleziona squadra e dobbiamo calcolare la classifica. Dobbiamo calcolare la classifica. Come? Allora noi adesso sappiamo, conosciamo la squadra. La classifica... A carica, a, dobbiamo andare ad esplorare tutte le partite in cui quella squadra ha giocato. in tutte le stagioni possibili e calcolare i punteggi di quella squadra in quella stagione allora scegliamo una squadra di esempio per non far torto a nessuno prendo la prima in ordine alfabetico Ancona, se no qua ho cominciato a litigare ehm, e vediamo questa squadra Eh, che non ha più giocato in realtà troppo di recente, quindi prendiamo così. Eh, prendiamo Cagliard eh, che sicuramente ha giocato più stagione che non no l'Ancona. Um, prendiamo Cagliari come esempio allora, tutte le partite che il Cagliari ha giocato mi servono nelle varie stagioni quindi io potrei selezionare poi andiamo a raffinare from eh, matches where allora come faccio a sapere se ha giocato il Cagliari e, eh, può essere o nella colonna home team oppure nella colonna away team quindi where home team uguale Cagliari or away team uguale Cagliari. Poi di questo che cosa mi serve sapere? Mi serve sicuramente conoscere la stagione, la data della partita non mi interessa più di tanto, e il risultato. Allora, noi possiamo scegliere a questo punto un po' come procedere. No? Versione 1. Leggiamo tutti i match in memoria, quindi usiamo, facciamo un metodo che lega tutti i match, tutti, di, di tutte le squadre, poi dopo ci pensiamo a filtrarle, quindi dalla parte di interazione con il database è semplicemente un select asterisco from matches e si ferma lì, oppure leggiamo, decidiamo di leggere dal database solamente i match della squadra che ci interessa. e quindi quando l'utente poi cambierà la squadra dovrò buttare via, ovviamente, le cose che avevo prima e fare una successiva query dell'altra squadra che è cambiata. E però in questi due casi, anche nel secondo, mi leggo tutte le informazioni sulle partite. Poi dopo, per calcolare la classifica, eh, vabbè, andrò a scandire questa lista e a fare il mio lavoro. Oppure potrei cercare di far fare al database un passo in più e cercare di estrarre già dal database già i punteggi. O qualcosa che si avvicina ai punteggi. Cioè per sapere il punteggio a me basterebbe sapere quante volte ha vinto in casa, quante volte ha vinto fuori casa. Cioè pardon, quante volte ha vinto, che sia in casa o fuori casa, però qua ho l'informazione ce l'ho separate, quindi devo leggere separatamente e in quale stagione se qualcuno mi dice che in una certa stagione la, quella squadra ha fatto 10 vittorie e 3 pareggi avrà 33 punti 3 per ogni vittoria più 3 per i pareggi adesso capire se in questa partita il Cagliari ha vinto oppure ha perso e devo capire che ha vinto la squadra di casa ma il Cagliari giocava fuori casa in questo caso qui. Quindi ho perso. Qui ho vinto perché ha vinto la squadra di casa e il Cagliari giocava in casa. Qua sotto ha vinto perché giocava in casa e ha vinto la squadra di casa. Qui ha perso perché giocava fuori casa e ha vinto la squadra di casa. Qui non è banalissimo, no? Perché do dobbiamo dividere o facciamo due query quando abbia giocato in casa quando abbiamo giocato fuori si può fare si può complicare però forse a questo punto mettere della logica di ragionamento dentro la query del database forse faccio prima farlo in codice Java ma qui non mi stupirei che ci fosse metà delle persone che dice no lavoro sulla query per tirar fuori già la somma di quante partite ho vinto e altri che dicono no, no. l'altra metà dice no ma io carico tutte le partite e poi una volta che ce l'ho in una collection Java ci lavoro lì, non ho a priori nessuna predilezione per uno o l'altro metodo. Mi sembra così più facile, più veloce, tirare su tutto, almeno tutti i match che coinvolgono questa squadra e poi ci penso dopo, però come dicevo non ho preclusione per l'altra alternativa magari. Possiamo provare a farla per divertimento. Si diceva per esercizio una volta, ma... Allora, vuol dire che io mi devo predisporre un metodo nel DAO che mi restituisca l'insieme delle partite giocate da una determinata squadra. Quindi un metodo che... Restituisco una lista di match, uh, list matches for team, dato un certo team. dato un certo team costruisci una lista con tutti i match che quel team ha giocato mescolati eh, tutte le date e tutte le stagioni possibili dove sono qua ci sono date varie, stagioni diverse non ci interessa quindi questo in qualche modo implementerà questa query qui Quindi abbiamo eh, la query, che sarà tratta da questa. Select, asterisco, quali campi ci servono? Non portiamoci dietro le cose che non ci servono. Ma se io vado a vedere il modello, la classe match che mi avevano creato, ID, stagione, divisione, data, home team, away team e questi punteggi qua probabilmente non mi serve tutta sta roba, però già che c'è questa classe fatta e il costruttore fatto posso pensare di leggere dal database esattamente questi dati costruire questo oggetto probabilmente mi basta stagione e FTR però quindi si chiamano questi campi match ID, season div cambiamo la query Match season Div Date Home Team Away Team FTHG full time home goals, full time away goals, full time result. E poi ovviamente Qualcosa che non va, forse questi gli danno fastidio, ft, hg, ft, hg. Ok. Ok. Allora questi sono i campi che leggiamo nella nostra query, li vado a riportare in Java, nel DAO. From matches, where home team uguale, vabbè qui devo parametrizzo, punto interrogativo, ora way team uguale, punto interrogativo. adesso eseguo questa query quindi prenderò una, una connessione dal pool chiediamo al nostro db connect di prendere una connessione da questa creiamo uno, stat uno statement prepared, prepared statement connection.prepare Mettiamo il try catch, portiamo dentro la connessione, che male non fa. Ricordiamoci di chiudere la connessione. E adesso questo termine va personalizzato con la squadra che ha scelto l'utente. Quindi set, string, questi punti interrogativi, il nome della squadra, Devo prenderlo dall'oggetto team che mi è stato passato, squadra.getteam, che è una stringa. E anche il parametro 2 uguale, perché devo usare in entrambi i casi lo stesso nome di squadra. A questo punto, result set, lanciamo la query e costruiamo il risultato, il risultato che è una lista di match, lo creo eh, result, e quindi per ogni elemento del result set popolo quella lista. set.next Costruisco un match come new match e con una serie di campi. che sono questi, vado capo, quindi il primo è l'id del match, quindi sarà result che è un intero, eh? e la colonna si chiamava match id. Poi il secondo è la stagione. La stagione cos'è? andiamo a vedere l'oggetto match la stagione è un oggetto season eh. però noi non ce l'abbiamo l'oggetto season perché il database mi restituisce una stringa ah, eh, no, ho un intero, scusate la season è un intero quindi dall'intero devo trovare l'oggetto corrispondente per poter creare il match che punta alla stagione. Allora, questo è il cl classico lavoro per una, ide una Identity Map che mappi la stagione. Eh, sono pochi dati, però per comodità nostra ci conviene farlo. Quindi nel nostro modello, lasciamo metà col metodo del DAO, poveretto, ma dobbiamo ricordarci che le stagioni vanno, per facilità nostra, facilmente memorizzati in una mappa che, dato l'intero, trovi l'oggetto season. Quindi stagioni id map. Questo id map La dobbiamo creare non appena abbiamo letto le stagioni, per non dimenticarci. Quindi stagioni idmap, la creo, hash map, e poi la riempio per ogni stagione, s in per ogni stagione che ho appena letto aggiungo stagioni di map.adput, scusate, non compute put. Per l'intero corrispondente, quindi s.getSeason, che è l'intero corrispondente alla stagione metto S quindi ho la mappa che mappa l'intero sull'oggetto possiamo? Non ho capito È indifferente. La, ma la mappa la puoi costruire nel DAO, la puoi costruire nel modello, l'importante è che poi il modello ce l'abbia perché è il modello che deve averla per poterla passare agli altri metodi che servono. Eh, quindi, io l'ho creata qui e questa identity map, ovviamente, dovrà essere un parametro in più per il nostro metodo del DAO che stiamo scrivendo. Ti do la squadra, ma ti do anche la mappa con cui ricostruite le stagioni. Questo è un po' un costo da pagare per la separazione che vogliamo sempre fare tra il modello e il DAO, il database. No? Alla fine hai degli oggetti che servono ad entrambi e quindi ti devi sempre passare avanti e indietro. Però. Ok, allora, stagione di map a questo punto la posso usare perché io, come intero, la season. No? Si chiama season questo campo qua. E questo season però lo trasformo subito attraverso l'IDMAP Lo trasformo nell'oggetto, lo uso come chiave, lo trasformo nell'oggetto season corrispondente. Se tutto va bene, poi ID l'ho messo a posto, season l'ho messo a posto, togliamoci dai piedi. La divisione era semplicemente un, una stringa quindi non fa male result string div poi in realtà questo è sempre uguale quindi. poi abbiamo la data della partita nell'oggetto match la data è giustamente memorizzata come local date nel database è memorizzata come date eccola qua E quindi nel DAO res.getDate della colonna che si chiama data, giusto? O date? No, si chiama date. E questa mi, ovviamente devo convertirla da java.sql.date a java.time.localDate. Ma qui c'è già il metodo tolocaldate e ci fa tutto lui. Home team e away team sono le due squadre che hanno giocato. Nell'oggetto match questi sono oggetti di tipo team. Il database mi restituisce degli oggetti di tipo string e rifacciamoli di map, anche qua. Quindi dovremo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulle stagioni anche sulle squadre quindi non c'è solo una stagione IDMAP ma ci sarà anche una squadra IDMAP particolarmente inutile in questo caso perché in realtà la squadra è un oggetto che contiene solamente una stringa dentro però abbiamo voluto fare i puristi fino dall'inizio quindi una squadra IDMAP e anche qua faremo la stessa identica cosa dopo che ho letto i team la squadra id map. Integer team. Qui non è season, ma è team dis.squadre, E qui mettiamo un put nella squadra id map t.get team. virgola t ah, scusate, non è integra ma è string la chiave ok ok Ovviamente quest'altro parametro si aggiunge al mio metodo, quindi magari cominciando da capo. La squadra è il parametro vero e poi ho queste due id map che permettono alla query di costruire oggetti. Quindi home team, abbiamo res get string della colonna che si chiama home team e tutto questo però va convertito in oggetto team attraverso la squadra ID map. get di home team e la stessa cosa ovviamente lo faccio per Awaken. Boh, questi ci siamo tolti dai piedi. FTHG, FTAG, FTR. Allora, questi due sono i numeri di goal, quindi sono degli interi, giusto? Sì, int int, e l'altro è una stringa di un carattere solo. Ok, allora, le difficoltà sono finite. Quindi questo abbiamo result di la colonna che si chiama fthg res.getint di la colonna che si chiama FtAG e più importante di tutti, get string della colonna che si chiama ftr. Che è il risultato vero e proprio? Adesso la possiamo semplicemente memorizzare. E alla fine di tutto, dopo aver chiuso la connessione, ritorniamo al risultato. Se è qualcosa va male, ritorniamo null. Allora, vediamo se qualcosa funziona. Eh, questo metodo lo useremo quando il controller chiederà all'utente, o meglio, di selezionare squadra, quando l'utente preme il bottone di selezionare squadra. E quindi il controller chiederà al modello, dimmi quali, qual è la classifica, il numero di punteggi della squadra negli anni ok? quindi per scatenare tutto questo avremo un metodo nel modello che fornisce al controller la classifica sarà cioè un public punteggi negli anni punteggi di una determinata squadra allora cosa restituisce questo metodo del model per avere l'elenco di punteggi restituirà una mappa tra stagione e punteggio che è poi questo tipo di oggetto qua a cui avevamo già pensato prima quindi questo metodo qui del model lavora su questa mappa, di fatto inizializza questa mappa, chiede al DAO di restituirgli l'elenco delle partite e per ogni partita aggiorna questa mappa perché c'è un errore qui? manca new, grazie e per ogni partita andrò ad aggiornare questa mappa in modo che incremento eventualmente il numero di punteggi nella stagione in cui la partita si è giocata ok, allora Uh, chiamiamo il DAO serie A DAO serie A DAO vieni e chiedo al DAO di restituirmi il metodo che abbiamo appena scritto dammi tutti i match per questa squadra la squadra è questa che è stata scelta dal controller, l'ID map delle stagioni delle squadre sono ovviamente le variabili locali del model che possiede e questo mi restituisce un, oggetto, un risultato di tipo lista di match che sono le partite con cui devo lavorare. Adesso, per ogni partita, per ogni partita giocata devo aggiornare i risultati nella mappa. For, match, chiamiamolo M, due punti partite, Verifico, innanzitutto, allora, può darsi che eh, questa squadra abbia vinto, abbia perso o abbia pareggiato, se ha perso non ho quasi nulla da fare, poi ragioniamo sul quasi, se ha vinto o pareggiato devo incrementare il punteggio di questa stagione. Allora il punteggio di questa stagione dov'è? È dentro la mappa, in questa mappa eh, punteggi, con la chiave della stagione opportuna. Allora cominciamoci a, a estrarci i dati che ci servono. Allora season, quale m.getseason visto che lo usiamo un po' di volte tiriamocelo fuori dall'oggetto, così ce l'abbiamo qua comodo. Punteggi. Allora, vediamo se, se è un pareggio. La cosa più facile è se è un pareggio. Se è un pareggio, sono sicuro. Allora, ho fatto una query che mi dà solo le partite della mia squadra. Se è un pareggio, di sicuro un punto. Non mi importa se ho giocato in casa o fuori casa. Quindi mettiamo una variabile if eh, m.getftr getftr, sì uguale d, draw, pareggio allora mettiamo la graffa, dai facciamo i pigli punti uguale 1 e non ci penso più Altrimenti vuol dire che o ha vinto o ha perso. Allora, contiamo solo il caso in cui abbia vinto. Il caso in cui abbia vinto è quello in cui la mia squadra è in posizione home team e il risultato sia H oppure la mia squadra è in posizione away team e il risultato sia A. Quindi se la mia squadra in posizione home team m.get home team equals eh, questo era il match, la squadra e quindi se in casa giocava la mia squadra e la partita è finita con un h, quindi and m.getftr.equals, non mettetemi un uguale qua, h, e anche la, perché non mi avete picchiato. If questo è un caso, oppure tutto uguale ma al contrario, nel senso che or la way. Se la way team è uguale alla squadra mia e il risultato della partita era away, allora ho tre punti Ah no, scusami, no, perché l'autocompletamento ho fatto equals, non so cosa sia content equals. Sì, sì. A proposito di equals, verifichiamo solo, queste sono stringhe, questi sono oggetti team. Che sia stato definito l'equals sull'oggetto team. Equals esiste e lavora ovviamente sul nome della squadra, perfetto. Perché questo equals che noi vogliamo che vada a confrontare i nomi delle squadre, giustamente va, va, lo fa. Se invece avessimo dimenticato nell'oggetto match di implementare il metodo Equals avremmo confrontato gli indirizzi di memoria delle squadre in questo caso funzionava lo stesso perché abbiamo l'identity map e la squadra se l'abbiamo univoca ma in generale saltano poi fuori i bacchi che non riusciamo a capire perché non stiamo facendo il confronto giusto ok, allora a questo punto sappiamo quanti punti dare a questa squadra aggiorniamo la classifica qui dobbiamo prendere i punti attuali e sommarci questi punti. I punti attuali sarebbero dentro la mappa, quindi abbiamo il punteggio attuale che è punteggi.get di stagione e quindi Punteggi, punto set, di stagione, virgola, attuale, più punti. Tranne la prima partita di ogni stagione. No? Perché nella prima partita di ogni stagione non ho ancora un get, questa mappa punteggi, parte vuota, senza niente dentro. Quindi quando vedo una partita della stagione 2005, allora dovrò per la prima volta inserire 2005, non so, 3 punti perché ho vinto. La seconda partita la pareggio, allora vado a riprendere il 3 di prima, ci sommo 1 e, e scrivo il 4 no? per aggiornare questo contatore di punteggio. la prima partita non c'è quindi questo get mi restituisce, mi restituisce null ho un'eccezione cosa fa la mappa? null null se la mappa non contiene, nessun, non contiene questa chiave quindi la, in realtà allora cosa succede? che la mappa contiene un mapping tra oggetto season e oggetto integer quindi se faccio un get di una cosa che non esiste Restituisce un null che è un valido per oggetto integer quando quel null cerco di convertirlo in un int, ovviamente mi dà null, pointer, null invalid value o qualcosa del genere, no? perché non mi riesce a convertire null in int. Allora quello che io devo fare è lavorare con oggetti e mi chiedo che se attuale uguale null attuale uguale a 0 cioè nel caso in cui nella mappa faccio get non mi restituisce un oggetto okay, interpreto quel punteggio come 0 farò 0 più punti e metto put nella mappa il primo punteggio di quella stagione Poi per carità, anziché fare get di brutto così alla cieca, avrei prima potuto verificare con un contains se la stagione era già contenuta nella mappa. Un altro approccio per non fare questa cosa qua che è un po' perché ho scritto set che devo fare put. Eh, un, questo progetto è un po' bruttino, ancora no? c'entra sto nulli a quel punto no? eh, uno avrebbe potuto pensare, ma io la mappa non ho motivo di crearla vuota stagioni integer, potrei già pre inizializzare la mappa con tutte le stagioni che tanto ce l'ho, che punteggio zero, un piccolo ciclofonico mi faccio l'input stagione virgola zero, però a quel punto avrei un problema che non riuscirei più a capire in quale stagione una squadra non ha giocato. Cioè non riuscirei più a distinguere il fatto che una squadra in una certa stagione non abbia giocato, oppure abbia giocato e abbia sempre perso, quindi sia arrivata a fine classifica. Non esiste nella pratica, però in teoria sì. Eh, si è arrivata a fine anno, punte... a fine, anno, fine campionato, con, punte... con esattamente zero punti. Se io preinizializzo tutto a zero, non lo so. Facendo come ho fatto adesso, la stagione la creo solo se vedo almeno una partita di quella squadra in quella stagione. Quindi sono sicuro di non creare mai una stagione in cui quella squadra non abbia giocato. Potrei fare in cento altri modi, eh, per carità. Fare una query apposta al database che mi dia solamente le stagioni in cui ha giocato. Però, mi è venuta questa. Vediamo se è giusta. Alla fine di tutto questo io dovrei avere punteggi che ovviamente al controller interessa parecchio. Return punteggi. Quindi abbiamo punteggi, magari chiamiamolo get punteggi, dai. Calcola punteggi. è filosofia, ma io tendo a non chiamare get un metodo che fa il calcolo. No, get mi dà un risultato che ho già. Se devo fare il calcolo, perché così nel chiamante mi accorgo se dentro spende del tempo oppure istantaneo. Allora, vediamo se funziona questa cosa, andandolo a agganciare al controller, e finalmente abbiamo due selezioni a squadra che deve prendere, dunque... Match, no, team. Uguale. Box, squadra punto, get value. If t, uguale null Stampa che non va bene. ed esce altrimenti vado avanti e chiedo al modello di calcolare il punteggio per questa squadra T il che mi restituirà una mappa abbiamo detto Season Integer e questa mappa la stampo allora, qui devi mettere un po' di utile e qui devi mettere un po' di model. Ok. La stampo. Quindi for season s in punteggi.keyset. Ogni stagione che è nella mappa txtresult.appendText, gli stamperò la stagione e i punti. A capo, scusate, string.format: stagione: punteggio, quindi la stagione è s. S è un oggetto season, quindi devo mettere, prendere la stringa getDescription e poi punteggi, sono punteggi, punto, get, e dalla mappa estraggo il punteggio corrispondente alla stagione S. Poi mi manca una chiusa tonda. Quindi, S sono tutte le stagioni che ho memorizzato nella tabella dei punteggi. Di ciascuna stampa la descrizione, c'è cioè scritta per lungo e l'intero memorizzato nella mappa. Quindi tutto il pre e il post rispetto al metodo calcolo a punteggi. Vediamo cosa esce. Scegliamo una squadra a caso, questa squadra, in questo caso il Cesena, ha giocato in tre stagioni. La Roma ha giocato in molte più stagioni, con punteggi anche un po' maggiori. Eh, Sono disordinate perché ovviamente è un key set di una mappa. Non mi pare che il testo mi chiedesse stampa di ordinati per anno, per ogni annata il numero di punti, non mi dice in ordine di annata e per pigrizia non lo faccio, altrimenti dovrei semplicemente prendere questo key set, mettere una lista, ordinare la lista e poi iterare sulla lista ordinata, che è noioso ma non è difficile. Ok? Ok, allora questo direi che ci è andata bene, nel senso che non abbiamo fatto particolari errori, e quindi potremmo passare la prossima volta al punto C, che eh, avendo tutto, oramai è velocissimo, perché i vertici rappresentano le season in cui la squadra ha giocato, il key set della mappa. Per ogni coppia di stagione creare un arco orientato nella direzione della stagione in cui la squadra ha fatto più punti, ma i punti li ho nella mappa, cioè, quindi devo prendere questa mappa e semplicemente creare il grafo. Il peso dell'arco e la differenza tra i punteggi e di nuovo i punteggi li ho nella mappa, quindi creare il grafo vedremo che sarà un'operazione che tra creare il grafo e trovare la nata d'oro ci impiegheremo massimo 10 minuti la volta prossima. Okay? Non lo faccio adesso per non rubarvi l'intervallo per l'ora successiva. Ok, Io faccio il commit di questo lavoro in un branch che chiamo soluzione nel repository TDP 2019, così se volete giocarci o guardarselo se l'avete avete, e lo riprendiamo martedì prossimo. Grazie.